Bentrovati, siamo nuovamente live, ritorniamo anche in estate, fine giugno, uh, ma è per una piacevolissima occasione quella di presentare un libro. Ormai Amistades sono parecchi mesi che ha deciso di aprire anche questo filone della presentazione dei libri, perché la cultura internazionale, la consapevolezza, la cittadinanza attiva, tutti quei valori che noi cerchiamo di uh, inculcare, o comunque perlomeno di diffondere, eh, passano anche attraverso dei libri. Naturalmente non presentiamo tutti i libri, tendiamo a selezionarli, quello di oggi è un libro molto interessante, di cui poi il nostro moderatore Mario Camarata eh, reporter e eh, anche eh, fondatore di Internet che ci diceva l'avvocato Monti essere o forse il primo ma comunque uno dei primi che si occupavano di, eh, di privacy, di riservatezza, queste tematiche, eh, ci accompagnerà in questo percorso assieme ai nostri due speaker. L'autore del libro Andrea, uno dei due autori del libro Andrea Monti, avvocato cassazionista e docente presso l'Università eh, di Teramo e Giacomo Salvanelli, che è di pescara, scusa. Hai ragione, che è di pescara. pescara. E eh, Giacomo Salvanelli invece è CEO del Meetup Institute. Per chi non conosce Miss eh, faccio una brevissima presentazione, eh, noi ci occupiamo di tre macro aree di attività, in particolare di formazione, di eventi e di ricerca. La ricerca la perseguiamo attraverso analisi eh, volte alla divulgazione che sono disponibili sul nostro sito attraverso pubblicazioni accreditate verso il CNR in cui andiamo ad approfondire invece con un taglio un po' più accademico di determinate questioni trasversali a livello geografico o di tematica e infine forniamo anche reportistica alle aziende, naturalmente a quelle che internazionalizzano, perché quello è quello il nostro campo diciamo di elezione internazionale. A livello di formazione abbiamo attivo adesso proprio un corso online, ai noi, speriamo di tornare presto in presenza sulle materie prime, eh, ma durante l'anno scolastico ci rivolgiamo moltissimo alle scuole occupandoci appunto di conoscenza della Costituzione, cittadinanza attiva, diritti umani e tutto ciò che può essere utile alle scuole di secondo grado. Infine, gli eventi. Gli eventi noi ci alterniamo tra quelli più formali come conferenze istituzionali e quelli più informali. L'altro giorno raccontavo ai nostri speaker dietro le quinte dei nostri aperitivi geopolitici, che spero si tornerà a celebrare presto a settembre magari, eh, in cui andavamo a portare un po' di cultura internazionale, nei pub, nelle pizzerie, eccetera, sperando di coinvolgere il più possibile i nostri, mh, i nostri utenti. E evento informale è anche quello di oggi. Oggi si parla di Covid, politiche pubbliche nell'era digitale, quindi una presentazione online in casa proprio a pennello, mettiamola così, è adattissima al, a creare il contesto adatto io lascio la parola ai nostri speaker, il nostro moderatore che ci accompagnerà e vado nel backstage. Grazie mille per essere qui. Grazie per avermi chiamato moderatore, perché in genere dicono che sono uno che mette zizzania, ma insomma sono vero a fare il moderatore. Buonasera innanzitutto a tutti quelli che ci ascoltano e ci vedono. Dobbiamo partire dalla, dalla pandemia, ahimè la pandemia dal mio punto di vista è stato un generatore di altre pandemie eh, per esempio quelle che hanno colpito, sono delle malattie che hanno colpito molti medici, molti scienziati che hanno dilagato Ecco, vorrei dire, eh, con, con in progressione geometrica sugli su schermi televisivi e sui social, la pandemia dei social che eh, ci ha riempito di, di dannose e di pericolose stupidaggini, fra l'altro, e anche una, una pandemia di libri perché eh, soprattutto i personaggi già vittima della televisionite si sono affrettati a eh, scrivere dei libri, che eh, sono quelli che troviamo normalmente, i libri, gli instant book che troviamo vicino alle casse delle librerie, che durano, che durano qualche settimana e poi, e poi non servono più, vengono dimenticati. Invece, il libro di Andrea Monti e Wox è di quei libri destinati a rimanere. E non è un, è un libro legato alla strettissima attualità, quindi aggiornato. Eh, con molta attenzione, con molta cura nella documentazione, nella ricerca delle fonti e che si occupa di problemi che eh, riguardano la pandemia, ma vanno decisamente al di là dei eh, problemi suscitati da questa pandemia. Eh, il eh, libro di Monti Aux eh, è fatto di incroci, sostanzialmente, e l'incrocio tra scienze politiche e come la, la scienza influenza o non influenza a volte la politica e incrocia le strade dell'informazione l'informazione chiamiamola istituzionale l'informazione tradizionale i giornali la tv e l'informazione o la disinformazione da parte dei social e le conseguenze che questo produce ma la parte più interessante e quella eh, più importante per quello che ci riguarda è quella della sorveglianza globale la pandemia eh, richiede che i cittadini siano che sia controllato lo stato di salute dei singoli cittadini e più cittadini riusciamo a eh, diagnosticare come eh, positivi o negativi al, al virus del momento maggiore è la possibilità di tenere le, la pandemia sotto controllo però tutto questo comporta eh, sotto vari aspetti una limitazione delle libertà individuali ed è un problema molto serio un problema che eh, e questo Andrea Monti lo ricorderà senz'altro, abbiamo incominciato a sollevare dopo l'11 settembre eh, del 2001, quando ci siamo posti il problema, che in qualche caso è un falso problema, eh, del rapporto, del bilanciamento tra diritto alla riservatezza e diritto alla sicurezza, più che sicurezza in sé, il diritto alla sicurezza contro il diritto alla riservatezza. Però di questo è meglio se ci parla direttamente l'autore piuttosto che... Eh, che mi diffonda io. Eh, quello che invece io noto per quella che è eh, la, mia, la mia pratica professionale. Invece, riguarda una parte del discorso eh, dei diritti e delle libertà individuali, che è quella che noi chiamiamo normalmente della privacy, e cioè eh, la necessità di di eh, controllare le persone nei loro spostamenti, eh, nelle loro frequentazioni, nelle, nei gruppi in cui possono trovarsi, al fine di individuare dei contatti a rischio e quindi poter intervenire tempestivamente prima che il, il primo contagiato contagi altre persone è una cosa eh, molto seria e molto importante a questo proposito in Italia e eh, in, in altri paesi sono state lanciate delle app noi abbiamo avuto Immuni Immuni boh, Immuni lasciamo andare eh, che eh, doveva se avesse funzionato doveva fare in modo che chi aveva avuto un contatto non si sa con chi, cioè non si sa chi aveva avuto un contatto non si sa con chi, fosse informato di chi aveva avuto un contatto a rischio non si sa con chi. Questa è la sostanza. Perché alla base del, del tracciamento c'era la privacy. Quindi mh, tracciamento anonimo, di vieto di eh, usare la il, il, il il geolocalizzazione e soprattutto poi tutte le operazioni di inseguimento dei possibili contagiati fatte manualmente tanto che si è detto se abbiamo eh, più di 50, 50 ehm, contatti 50 positivi su 100.000 abitanti non riusciamo a fare più tra tracciamento se tutto questo fosse stato con un sistema di big data, dei quali si parla tanto, e eh, nei quali si ripone eh, una fiducia illimitata per il futuro, ovviamente inseriti in un contesto di cosiddetta intelligenza artificiale, e Google, Facebook, eccetera, ci insegnano che si possono tracciare miliardi di contatti al giorno, non 50 persone su 100.000. Se i contatti a rischio fossero stati geolocalizzati, un PC qualsiasi avrebbe potuto localizzare i focolai. Perché bastava che uscissero più volte indicazioni sullo stesso luogo ed ecco che abbiamo beccato il focolaio. Invece, tutto questo non è, eh, non è avvenuto e c'è stato un fallimento che è andato oltre i limiti tecnici eh, dell'app stessa a questo punto mi taccio perché ho parlato anche troppo e passo la parola al dottor salvanelli mi sentite? Mm, perfetto ci sì, sentiamo no io innanzitutto ecco, vorrei, vorrei ringraziare eh, ecco a mistades il, il dottor monti anche lei dottor Camarata, per Uh, il, il piacevole invito, la possibilità di, di partecipare al, al webinar di oggi che ritengo sia estremamente interessante e, e soprattutto attuale anche in relazione ad un libro uh, che, che credo veramente apra delle parentesi molto molto interessanti su tematiche che ancora oggi sono molto poco esplorate sotto molteplici punti di vista che invece meriterebbero uh, ulteriori approfondimenti. Ecco, diciamo che Uh, innanzitutto mh, mi farebbe molto piacere se uh, in qualche modo, visto che comunque uh, il dottor Monti è il, uh, insomma, il principale autore del libro, uh, ci fosse la possibilità chiaramente di, uh, diciamo, di approfondire alcune tematiche, specialmente uh, per quanto riguarda uno dei capitoli che ho trovato molto, molto interessanti, anche perché è un pochino più, più in linea. Uh, con quello che è il mio percorso professionale, background formativo, io comunque vengo dal mondo proprio della data analysis applicata a, alla sicurezza, alle scienze sociali, quindi uh, diciamo che il capitolo ad esempio 4 per me è stato illuminante per tanti versi, poi chiaramente passerò la parola al dottor Monti che potrà prima insomma introdurre, Uh, diciamo, uh, l'intero background informativo e contenutistico del libro per poi arrivare al punto cruciale, anche perché al giorno d'oggi tenete presente che proprio il tema sicurezza ha posto al centro di quelle che sono le politiche di gestione proprio il tema del, dell'information technology, quindi tutto quello che è big data, informazioni massive, e il cittadino diventa un volano, un vettore fondamentale proprio nel, nella condivisione e nell'acquisizione di informazioni che poi possono essere utilizzate in una cogestione della sicurezza. Però ecco, io prima di, di, di aprire un po' ecco, la mia riflessione vorrei passare la parola al dottor Monti, eh, se è d'accordo, in modo tale che, eh, che possa eh, chiaramente scendere più nel dettaglio per poi eh, tornare su quello che è il punto eh, che in qualche modo ho appena sollevato, ecco, che ritengo sia eh, personalmente molto interessante. Quindi io vi ringrazio ancora e passo la parola al dottor Monti per poi tornare successivamente. Grazie mille a tutti. Allora, grazie a tutti quanti, lo dico complessivamente in modo da non scontentare nessuno e eh, da non rubare tempo al, al vostro tempo. Ed entro direttamente nel merito di questo, uh, di questo libro, che non avrebbe mai visto la luce... Se non ci fosse stato il contributo di pensiero eh, fondamentale del professor Raymond Walks, che oggi non può essere presente, del eh, che ovviamente eh, mi dispiaccio. Ma eh, il suo contributo è stato fondamentale soprattutto per via del fatto che è, che è uno dei più autorevoli esperti a livello internazionale di protezione dei dati personali e di privacy, eh, essendo professore emerito di eh, Law and Legal Theory all'Università di Hong Kong ed avendo avuto eh, coinvolgimenti ad alto livello nella definizione delle, eh, delle politiche e delle regolamentazioni sulla protezione dei dati personali dell'ex eh, colonia eh, inglese. Autore con una eh, esperienza sterminata eh, su, su questi temi eh, eh, aveva iniziato, eh, avevamo iniziato a collaborare scrivendo questo libro perché ci stavamo occupando di un tema, che è quello della sicurezza nazionale e del modo in cui le tecnologie dell'informazione stanno cambiando o hanno già cambiato eh, questo settore delicatissimo, che peraltro in questi giorni sta avendo una, eh, una botta di notorietà con eh, l'annunciata la, conversione in legge del, eh, del decreto sull'Agenzia per la Cyber Security. Eh, stavamo lavorando a questo e scoppia il Covid. Eh, mentre in parallelo, appunto, continuavamo a scrivere questo, uh, questo libro, uh, in parallelo abbiamo cominciato ad intrattenere una corrispondenza sui uh, fatti che man mano si uh, presentavano alla nostra attenzione e uh, confrontando approcci uh, di non soltanto italiani e inglesi, ma anche per via della sua particolare conoscenza dell'Estremo Oriente, uh, anche derivanti dal... Uh, al confronto con quello che stava accadendo in particolare in Cina, e ci siamo resi conto dopo qualche tempo che stavamo scrivendo un altro libro. A questo punto abbiamo chiesto all'editore eh, Rutledge di eh, cambiare l'asse del lavoro e di pubblicare uno studio che riguardasse il rapporto fra Covid e eh, scelte di politica pubblica. In realtà il libro sulla sicurezza nazionale non è eh, andato perso perché abbiamo appena consegnato il, il manoscritto e a settembre verrà pubblicato. Quindi consideratevi già eh, iscritti alla presentazione del, del prossimo volume. Ma, Ma scusa, il prossimo speriamo. volume lo facciamo, lo presentiamo in presenza, però eh. Beh, speriamo, <ride> uh, quarta ondata permettendo. E, dicevo il uh, quindi questo, il libro sulla sicurezza nazionale è eh, resuscitato eh, successivamente, ma intanto ci siamo concentrati sul libro, eh, su un'analisi del fenomeno eh, coronavirus. La prima cosa che ci siamo chiesti è quale approccio metodologico praticare. Ovviamente, nessuno di noi per formazione e, eh, e per approccio mentale alle cose aveva in mente di fare un instant book, ma al contrario. Eh, visti anche i tempi di realizzazione di un prodotto cartaceo, eh, abbiamo pensato di impostare il libro in funzione di una sua obsolescenza molto lenta e quindi abbiamo pensato di impostarlo fornendo chiavi di lettura piuttosto che cronache eh, o eh, non voglio dire pettegolezzi però mi riferisco a quello che il moderatore Manlio Cammarata aveva già eh, iniziato da, ad evidenziare e cioè a una tendenza anche a volte sensazionalistica, del ricorrere del rincorrere l'effetto al di là della, invece della, della sostanza. E quindi direi che la caratteristica essenziale di questo libro è eh, il fatto che è un libro di strumenti, da strumenti per pensare, e siccome per pensare bisogna conoscere, è un libro basato sui dati. Eh, dati per quanto si possa utilizzare il concetto di dato nell'analisi giuridica, il diritto non è certo una scienza esatta, eh, amo da questo punto di vista fare una chiosa ad una frase di Piero Angela che diceva che la velocità della luce non si decide per alzata di mano, aggiungendo che invece il diritto sì. E questo marca la differenza strutturale dalle analisi giuridiche, fra le analisi giuridiche e le eh, analisi di tipo scientifico, che e vengo al primo tema, eh, tra i tanti trattati, trattati nel libro, che invece, eh, analisi che invece hanno costituito la base delle scelte di politica pubblica. Ovviamente non entro nel merito della situazione italiana o delle scelte di altri paesi, non è questo il punto. Ciò che è importante è invece analizzare il modo, cioè qual è stato il rapporto fra i decisori e il confronto con un mondo che fino a questo momento era sostanzialmente considerato uh, un mondo separato dalla, uh, uh, dalle necessità della politica immediata. Forse, posso sbagliarmi ma penso di no, l'unico antecedente storico è stato quello del progetto Manhattan. Cioè uh, l'unico momento nella storia, perlomeno in quella recente, in cui gli scienziati hanno avuto un ruolo realmente determinante e immediato nella, det della, nella determinazione di scelte di politica pubblica è stato appunto quello, eh, è stato il momento in cui si è deciso che cosa fare dell'energia nucleare sia alla fine della seconda guerra sia negli anni successivi eh, con questo non voglio dire che ovviamente che gli scienziati siano avulsi dalla realtà però nel rapporto diretto tra scienza e politica pubblica eh, forse questo che ho citato è l'unico antecedente di dimensioni comparabili di magnitudo uh, comparabile e che cosa è successo in questo, uh, in questo ambito? È stato abbastanza interessante notare che la reazione della politica è stata quella dopo un primo sconcerto rispetto a, al confronto con concetti con i quali Uh, i decisori non sono abituati a confrontarsi uh, dati, evidence based uh, medicine, uh, statistica, uh, logica verificabilità intersoggettiva dei predicati scientifici e via discorrendo uh, dopo questo primo momento di sbandamento l'arsenale retorico uh, del, uh, uh, del decisore e del politico si è impadronito di quei 4-5 concetti eh, che hanno consentito, rievocando il, eh, eh, lo, la cifra che Gorgia assegnava a se stesso nel dialogo con Socrate, cioè io posso dimostrare qualsiasi cosa, apro e chiudo la parentesi, eh, qualche amico mi disse che questa era la migliore caratterizzazione di un matematico ubriaco, non so bene se sia apocrifa o meno questa... Eh, questa cosa, questa citazione, sta di fatto, dicevo, che eh, quello, quello a cui abbiamo assistito è eh, una, eh, una metabolizzazione in, in tempi molto rapidi di concetti che sono stati utilizzati per poi eh, assumere scelte di politica pubblica. E il tema, a mio modo di vedere, eh, rilevante è che in realtà nessuno si è realmente, e probabilmente nemmeno gli scienziati, si è realmente preoccupato di capire come funziona il metodo scientifico e in che modo poteva uh, supportare le scelte dei decisori. Avrete notato, e qui faccio una contaminazione con il mondo della comunicazione, avrete notato la tendenza, direi sistematica, trasversale, rispetto a, a molti, eh, molti mezzi di informazione, a utilizzare i eh, concetti di Dobbiamo avere fiducia nella scienza, dobbiamo fidarci degli scienziati e dall'altro lato uno studio ha dimostrato che uno studio, bene, dal primo punto di vista, questo è un tema epistemologico ma è anche eh, un, un tema di eh, relazione fra decisore e eh, base di conoscenza, la scienza non è una religione, non è una religione laica, funziona sul dubbio metodico, funziona sul presupposto che qualsiasi predicato debba essere intersoggettivamente verificato prima di poter essere eh, validato almeno in un arco temporale eh, limitato quindi parlare di fiducia o di fede nella scienza è una contraddizione in termini ma è anche sintomo di una eh, ignoranza strutturale eh, del, eh, della popolazione rispetto a temi che invece costituiscono elemento di studio già nelle scuole superiori perché quantomeno nei licei classici e nei licei scientifici ma anche negli altri istituti superiori dove in un modo o nell'altro ci si confronta con materie di tipo scientifico e tecnologico queste componenti di metodo dovrebbero essere un patrimonio acquisito bene la pandemia ci ha dimostrato che non è così ed è un... Uh, prego Manlio no no no, no, no dire fine, puoi concludere ah, ok quindi la pandemia ci ha dimostrato che non è così eh, sono state e ripeto non entro nel merito delle singole affermazioni delle, delle varie contraddizioni alle quali eh, abbiamo assistito alle polemiche sui vaccini è un problema di metodo eh, la pandemia ci insegna, ci ha dimostrato che eh, non, è, non possiamo più eh, basarci su un metodo di politica pubblica nella quale c'è uno che decide un numero limitato di soggetti che decino e gli altri devono bovinamente ubbidire perché questo, in un momento in cui è necessaria la collaborazione di tutti, non si può pensare a un modello eh, settecentesco, monarchico, dove eh, il o i sovrani decidono e il popolo ubbidisce in modo acritico. È necessario che le persone siano consapevoli e coinvolte in quello che, eh, che accade nelle scelte che, di politica pubblica che vengono fatte, ma questo significa... Eh, promuovere e sviluppare la conoscenza se non impariamo questa lezione il, uh, il problema potrà solamente peggiorare la prossima volta che sarà necessario un, uh, un coinvolgimento diretto della popolazione e l'andamento della campagna vaccinale con tutte le traversie che, che ha avuto è estremamente indicativo di questa tendenza uh, un altro uh, vai Maglio poi mi ripassi non vorrei monopolizzare il No, no, finisci, finisci, dai. No, siccome il ragionamento è un, ci sono altri due eh, temi... Va bene, non... allora, fermiamoci eh, qui per continuati. un attimo, poi ti voglio fare una domanda, magari sì. scendendo un pochino di, di livello. Eh, il dottor Salvanelli. Io, ecco, ehm, diciamo, ho seguito con grande interesse l'intervento del, del dottor Monti e, e da questo punto di vista sono, sono d'accordo per quanto riguarda un approccio un pochino più... Uh, come dire uh, ground based, cioè poggiante su quella che può essere definita come un'evidenza empirica e per quanto riguarda sicuramente modalità di intervento, di azione che ovviamente non possono appoggiare su de dei concetti che possono essere troppo distaccati dalla realtà, ma poi devono uh, trovare un punto di contatto reale con le esigenze di quella che è la nostra collettività. E a questo proposito, uh, diciamo, uh, portando un esempio che secondo me è abbastanza significativo, sempre riconducibile un po' a quello che è, che è comunque che è il mio mondo, uh, che è il mondo appunto della della, diciamo, della, della sicurezza e dell'innovazione legata alla sicurezza diciamo un aspetto molto importante che è poi strettamente collegato anche alla pandemia è stato il modo in cui la collettività ha visto non solo la condizione medica o comunque diciamo il rischio legato alle criticità dettate chiaramente da una fase pandemica emergente e dilaniante nel senso che ha coinvolto un po' tutto il mondo ma anche il modo in cui poi hanno diciamo soppesato le esigenze a livello chiaramente medico-sanitario, con tutto il substrato socio-economico nel quale poi loro vivono. Nel senso che, eh, eh, diciamo, prima dell'avvio del, del webinar, questo tanto non è uno, uno spoiler di alcun tipo, però c'è stato un confronto molto interessante con il dottor Monti, in modo tale che così possa essere condiviso con tutti, proprio rispetto a, a, a, a, diciamo alla, alla capacità anche delle persone da un lato di gestire uno stato di profonda ansia, stress, agitazione rispetto ad un qualcosa di nuovo che non poggiava su dei numeri perlomeno mai comprovate scientificamente, anche perché se noi parliamo di altre, diciamo, fattispecie medico-sanitarie, dal vaiolo al morbillo, altre forme, eh, diciamo, virali o comunque... Uh, batteriologiche di livello, chiedo Venia se i miei termini medici non sono assolutamente aderenti alle definizioni specifiche, però uh, che comunque hanno portato storicamente dei numeri con cui le persone sono potuti confrontare, in questo caso le persone sono trovate a vivere un fenomeno nuovo e a dover gestire dei numeri che erano completamente in mano sia ai mezzi di comunicazione, ma che poi anche loro dovevano processare umanamente parlando. E sono state... Questa è una nota di merito che il dottor Monti ha espresso e che secondo me è assolutamente giusta e che condivido, la capacità delle persone di gestire questo stato di ansia senza poi lasciare che questa ansia profonda potesse sfociare in tutta una sequela di situazioni di grande dissesto sociale e di gestione anche del contesto dei contesti urbani nei quali viviamo è una grande prova di di, diciamo, di, di, di intelligenza, di maturità e di capacità di resilienza da parte delle persone, specie se lo mettiamo poi a confronto con altri paesi dove sicuramente la, la situazione è stata indubbiamente più drammatica anche a livello di gestione sociale ed emotiva di questa, di questa fase. Però ecco, senza eh, perdere ulteriori dettagli o scendere più, nel, diciamo, più nel, nelle minuzie di altre, di altre questioni, io ripasserei, se è d'accordo, dottor Cammarata, la parola al dottor Monti così che possa proseguire con eh, l'approfondimento la, la, la, delle altre parti importantissime del del, del, libro, del libro, ecco, se è d'accordo. Prima poi di ricollegarmi ancora una volta, faccio degli ingressi spot. Ecco, insomma, non la sentiamo, dottore. Eh, mi sa no, che hai. Sei, sei muto, ecco, ecco, ecco qua, adesso non ecco. sono più muto. Sì, eh, vorrei però, eh, diciamo così, spostare leggermente il tiro rispetto a quello che ci ha detto Salvanelli nel, nel chiederti delle, delle risposte, delle, del, dei chiarimenti, proprio per quanto riguarda l'aspetto della libertà delle persone. Perché? Eh, abbiamo sentito più volte, in maniera anche sgangherata, reclamare la libertà di non mettersi la mascherina, la libertà di non essere vaccinati. Io mi ricordo che i vaccini, fino, fino a pochi mesi fa, tutti i vaccini obbligatori venivano fatti da tutti come fosse una cosa assolutamente normale. E fin da quando ero bambino nessuno quando io, io ricordo delle vaccinazioni di richiamo quelle di quando ero molto piccolo ovviamente non le ricordo ma se ne parlava a scuola o ancora, o ancora anni più tardi quando ho fatto il, il militare ai miei tempi si usava c'era ancora l'obbligo di leva e una delle scadenze imprescindibili della leva so, erano le vaccinazioni. Bene, eh, nessuno riteneva che si potesse discutere della, del farsi o non farsi vaccinare, a parte il fatto che era un ambiente militare, ma comunque non c'era proprio questa idea. I vaccinanti si dividevano in due categorie, quelli che affrontavano il vaccino col sorriso sulle labbra e quelli che avevano una paura blu pur essendo dei giovanottoni che erano lì per imparare a fare gli assaltatori e poi avevano paura della siringa. Il discorso eh, si lega a un'altra cosa che eh, tu tratti nel libro e che è stata oggetto di eh, discussioni, anche discussioni un po', un po' vacue a suo tempo, e sempre riguarda la libertà delle persone. Le tecniche eh, di confinamento delle persone che sono state usate, se ne è parlato nel bene e nel male, come esempi positivi o negativi, per esempio in Cina o nella Corea del Sud e a Taiwan. Che secondo me sono molto interessanti per capire veramente il rapporto tra libertà individuale e diritti della collettività. Andrea. Allora, la risposta richiederebbe una, una uh, durata tale da essere incompatibile con le, uh, le vite biologiche di, uh, di buona parte di, di noi. Cerco di essere estremamente sintetico. Parto da una, da una questione di tipo più generale e poi scendo immediatamente nel, nel particolare. Eh, se una cosa, uh, se, una, se un disastro uh, si è uh, provocato per via della pandemia disastro uh, silenzioso ma in realtà sotto gli occhi di tutti è, è stato la, uh, la fine del diritto. Che cosa voglio dire? A differenza di altri paesi come la Germania eh, noi abbiamo in nome dell'emergenza e già sullo stato di emergenza ci sarebbe da fare un ragionamento perché lo stato di emergenza che è stato dichiarato non è esattamente quello che mh, normalmente viene percepito perché non è eh, lo stato di pericolo pubblico che si può, eh, che si sarebbe potuto eh, dichiarare sulla base del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, ma è una, eh, un appendice del codice della protezione civile che serve per gestire le emergenze tecniche, prendere, requisire gli, gli alberghi per alloggiare terremotati o eh, contrattare per eh, prendere mh, non so, ruspe per... Mh, rimuovere detriti e via discorrendo qui stiamo parlando di una cosa totalmente differente e di una cosa che si chiama stato di eccezione che la Costituzione italiana non ha fatta questa premessa che cosa è successo? Abbiamo assistito a una serie di eh, eventi il primo fra i quali è stato l'uso eh, estremamente esteso dei dpcm da parte della, eh, della presidenza del consiglio che hanno scardinato eh, l'assetto della gerarchia delle fonti eh, e, e dei poteri dei singoli eh, organi dello Stato. I singoli ministri hanno un potere di ordinanza anche contingibile e urgente, eh, non ce l'hanno i presidenti di regione, i sindaci come titolari della sicurezza urbana non possono in ogni caso esercitare queste prerogative in contrasto con il governo centrale, invece quello che è successo è stato una totale cioè Se a un esame di diritto costituzionale, mettiamola così, eh, uno, avesse rispo, uno studente avesse risposto raccontando quello che è successo in questo anno e mezzo, sarebbe stato bocciato con l'ancio del libretto dalla, dalla finestra. So bene che mh, illustri costituzionalisti hanno eh, eh, ritenuto che questo non sia, non sia vero, però come vi ho detto il diritto si decide per alzata di mano quindi specie in determinate materie, il limite fra uh, l'analisi puramente logico-tecnica e uh, l'analisi uh, politicamente funzionale non è sempre così immediato da, da percepire. E questo per dire che cosa? Nel momento in cui avremmo avuto bisogno della legge, nel momento in cui avremmo avuto bisogno del diritto come strumento regolatore di una condizione di emergenza, quello che è successo è che per esempio cito a memoria, un provvedimento cautelare del, del Tar Campania eh, rispetto a un, alla limitazione della circolazione disposta da, dal sindaco, dal presidente della regione, non ricordo nello specifico, scrive sì, in teoria non si potrebbe fare, ma vista l'emergenza va bene così. Eh, oppure eh, in alcuni casi eh, i provvedimenti dei presidenti di, di regione sono stati ritenuti impugnabili, eh, in altri no. Cioè è saltato totalmente qualsiasi eh, concetto di rigore, anche perché rispetto all'utilizzo dell'ordinanza e quello che è successo è che eh, a livello locale si è capito immediatamente che i tempi di impugnazione, quindi di contestazione dell'ordinanza, eh, erano tali da consentire in ogni caso eh, a questi provvedimenti, diciamo, estravaganti, di eh, spiegare i loro effetti. Non voglio entrare in un'analisi... Di, di legalese che è fuori dal, dall'obiettivo di questo incontro però il fatto che eh, siccome c'è eh, l'emergenza non possiamo perdere tempo a seguire le regole è un danno strutturale al rapporto fra al ruolo del diritto come strumento di regolazione dei rapporti sociali tradotto, se questo è stato il modo di eh, intendere il rapporto con le norme perché io cittadino devo continuare a rispettarle? Se, ho, se o se invoco una buona giustificazione per, uh, che, giusti che, passatemi il gioco di parole, giustifica il fatto che non, non voglia rispettare le regole. E qui comincio a rispondere il, a, alla domanda di Maglio. Il punto è che quando si parla di diritti, e lo dico con un'esperienza di oltre 25 anni nel mondo dei diritti civili e nella comunicazione elettronica interattiva, quindi non sono sicuramente a sospetto di posizioni eh, particolarmente autoritarie. Però il dato di fatto è che la vulgata, secondo la quale eh, non si, si può co contemperare eh, privacy e sicurezza e via discorrendo, è appunto una vulgata. Non è vero. I diritti sono gerarchici, c'è una gerarchia all'interno dei singoli anche all'interno dei diritti eh, dei singoli diritti fondamentali, e la tutela della collettività prevale sulla necessità, sul diritto che ho chiamato nel libro eh, Uber diritto, cioè super diritto, pretesa individuale che, eh, della quale si pretende il rispetto generico e collettivo, eh, dicevo, il diritto individuale deve necessariamente fare un passo indietro. Allora il punto diventa politico e non giuridico. Cioè, ci fidiamo abbastanza dello Stato in modo da consentirgli una compressione dei nostri diritti individuali, essendo certi che non ne abuserà? Questo è il vero tema perché se ci limitiamo al, ai soliti ragionamenti puramente tecnico-formali di tipo giuridico non ne usciremo mai perché manca il confronto con la realtà. E allora quello che è successo in Corea del Sud dove il contact tracing digitale è stato utilizzato in modo massivo eh, è la prova che c'è una terza via fra il metodo cinese e la totale paralisi eh, italiana o europea. Ma perché questo è stato possibile? Perché in Corea del Sud non si sono scoperti ad avere determinate tecnologie un anno e mezzo fa. Hanno da tempo metabolizzato la presenza di determinate tecnologie dell'informazione nella loro società eh, e quindi nella loro vita quotidiana e quando è stato necessario utilizzarle in modo oggettivamente aggressivo, lo Stato ha spiegato che cosa eh, c'era qual era l'obiettivo, il perché e il per come, sono state utilizzate queste tecnologie senza per questo eh, che nessuno si fosse messo a lamentare potenziali rischi o eh, chissà quali apocalissi. Certo, la Cina ha utilizzato uno, un approccio totalmente differente, ma quello è un tema appunto di politica interna. Non è vero quindi che c'è una dicotomia eh, irriducibile fra la possibilità di utilizzare tecnologie eh, oggettivamente invasive per, la, per i diritti individuali in nome di un bene collettivo. La domanda alla quale ripet rispondere, ripeto, è lo Stato sta tutelando realmente il bene collettivo, o sta perseguendo fini individuali da Leviatano e quindi da eh, soggetto che pensa innanzitutto a, a preservare la propria, eh, la propria sopravvivenza. Faccio una, una rapida citazione del secondo libro, quello sulla sicurezza nazionale, nel quale ricostruiamo, sempre insieme al professor Wox, eh, l'evoluzione del, rap del rapporto fra sicurezza e diritti dei cittadini. Bene, nell'Inghilterra eh, nell del XIII secolo c'era il sistema cosiddetto Frank, del, del Frank Pledge, nel, eh, nel quale eh, i cittadini erano onerati, appena della, della vita, eh, di difendere il, le, eh, la, il, il territorio, eh, di individuare i criminali, perché dovevano garantire la peace of the land, ma la peace of the land, la, la, la pace del territorio, era la sicurezza del re. Quindi il sistema era funzionale alla tutela della sopravvivenza della classe dirigente, non del popolo. Ora, questa è la domanda alla quale dobbiamo rispondere. Uh, quindi rispetto al tema del uh, privacy sì, privacy prav no, immuni e via discorrendo, io credo che questo asfittico dibattito che ha caratterizzato in particolare la realtà italiana, sia la prova della retratezza culturale che abbiamo nei confronti delle tecnologie dell'informazione eh, e soprattutto nei confronti dell'applicazione di un principio di precauzione non basato su dati in nome del quale, siccome potrebbe accadere che, anche se non ho elementi concreti per affermare che questo possa effettivamente accadere, allora blocco allora vieto e è chiaro che se l'approccio è questo, non, non ne possiamo, eh, non possiamo uscirne. Eh, vedo che c'è una domanda, mi fermo immediatamente, se non per dire che, per descrivere la condizione attuale nella quale ci troviamo, sarebbe come dire che altrove ci sono già le automobili a guida autonoma di livello 5, che è un esempio che, faccio, che facciamo nel libro, cioè quelle che guidano in modo totalmente indipendente, mentre invece qui siamo ancora sotto il regime del Locomotive Act del 1860 e Baracca, che in Inghilterra prevedeva che l'arrivo del mostro d'acciaio venisse preceduto da sbandieratori e soggetti eh, dotati di, di lampade e campanelli per poter avvisare appunto la popolazione che stava per arrivare eh, questo sbuffante eh, oggetto eh, dall'aspetto minaccioso. Bene, se non ci liberiamo di questo... Eh, di questo pregiudizio culturale e continuiamo a guardare le cose eh, nell'empirio delle idee ma senza confrontarci con la realtà dei fatti dubito che abbia ancora senso parlare di diritto quindi lasciare spazio alla domanda visto che ce n'è una Sì, eh, abbiamo, possiamo vedere questa domanda? buonasera a tutti complimenti a tutti gli speaker ci stavamo chiedendo quanto l'incapacità di pensiero critico ha influenzato l'opinione pubblica con conseguenza di dispersione di energie e risorse, è un esperto una... di comunicazione. Sei tu, Manlio. Quindi a questo punto, il... Eh... Il... allora. Il problema non è, sì, da una parte è l'incapacità di pensiero critico, ma questo non è un, un problema soltanto italiano, se andiamo a vedere quello che succede negli Stati Uniti possiamo stare anzi abbastanza allegri. Il problema, secondo me, non è tanto l'incapacità di pensiero critico diffusa, ma non vorrei essere troppo cattivo, l'incapacità di pensiero critico da parte dei governanti di fronte a una serie di messaggi contraddittori, continuamente, di allarmi drammatici, chiudiamoci tutti in casa, eccetera. E dall'altra parte, ma no, tutto va bene, la pandemia è finita, diceva qualcuno all'inizio dell'estate dell dell'anno scorso, eh, ma è mancato, a mio avviso, un coordinamento comunicativo. E anche nell'ultima fase, anche in quest'ultimo periodo, ho oh, colpa dei giornalisti in pratica, quindi mea culpa, perché si tende a riportare i pensieri di tutti per non essere tacciati di partigianeria, il famoso pluralismo dell'informazione, per cui alla fine non ci si capisce più niente. Dispersione di energie e risorse, dice la domanda, certo, da tutto questo non può che nascere confusione e la confusione genera eh, una dispersione di energie e di risorse. Spero di aver risposto. Uh, io aggiungerei, nel, nel caso specifico del, uh, della pandemia, mh, non credo che sia soltanto un problema di incapacità, di, Allora, premesso che i dati non ci sono, Uh, quindi qualsiasi considerazione è puramente spannometrica uh, e quindi è abbastanza mh, difficile fare delle considerazioni che abbiano un valore uh, generalizzante, eh, mettiamola così. Uh, se devo uh, valutare uh, le, i contenuti delle lunghe ore passate a leggere uh, giornali, uh, fare ricerca e guardare, e guardare talk show, il... Uh, mi sembra che il pensiero critico non sia stato minimamente un, un oggetto di discussione, perché il, eh, il, il tono, il ritmo dell'informazione è, è stato eh, sempre quello del Bianchi contro Neri, Guelfi contro Ghibellini, non era in realtà, con, con magari anche in buona fede un tentativo di cercare di, di spiegare e di far capire le cose alle persone, al pubblico, però quello che molto spesso accadeva, è che, era, che il messaggio che veniva veicolato era quello di grande confusione. E senza avere determinati strumenti che, cos che sono costituiti da un minimo di eh, formazione eh, al, al metodo scientifico, con la, la, la base di conoscenza che questo richiederebbe, eh, sembra quasi un dialogo fra sordi. Io aggiungerei una cosa che ha aumentato certamente la confusione, eh, anche se forse l'intenzione era al contrario. Sono state molte decisioni e soprattutto molte informazioni date dallo Stato, dagli organi di governo alla, alla popolazione, era, si riassumevano nelle tabelle, eh, poi rielaborate dalle redazioni, diffuse ogni giorno prima delle 18 dall'Istituto Superiore di Sanità. E nessuno eh, ha detto si è accorto che c'erano dei dati molto interessanti da eh, confrontare con quelli dell'istituto superiore di sanità che erano quelli dell'istat e eh, confrontando questi dati si possono capire molte più cose io non, non riesco a rendermi conto di come nessun organo di stampa abbia pensato di affiancare alle tabelle dell'istituto superiore di sanità le tabelle e le valutazioni, perché poi l'Istat è molto accurato, oltre a darci le tabelle, ci dà anche delle spiegazioni. Si tratta di perderci un po' di tempo. Mettere insieme, io immagino la prima pagina di un giornale, in cui ci sono affiancate le tabelle del, eh, della sanità, della salute, e le tabelle dell'Istat, poteva in qualche modo stimolare il pensiero critico non è detto poi che le une fossero più esatte delle altre, adesso non entro in questo eh, ovviamente in, questa, in questo dilemma ma eh, dare più dati dati, eh, Andrea, eh, tu dici non c'erano io sono convinto che eh, ce ne erano molti di più di quanti non ce ne abbiano voluti dare Allora, eh, nel libro abbiamo analizzato eh, nel dettaglio anche questo tema mm, eh, Sì. sono emersi alcuni punti, direi, difficilmente contestabili. Ovviamente tutto è soggetto a contestazione, però fornendo le, eh, il razionale e, e, e, da, e le prove sulla base eh, delle, delle quali sono state, sono state fatte certe affermazioni, comunque... Allora, il punto è questo. Eh, dati, ciascun paese ha utilizzato una nozione all'epoca, di eh, defunto per Covid o defunto da Covid, diversa dall'altro. Gli Stati Uniti so, sono arrivati al punto di dire, se non avete un'idea particolare del perché qualcuno è morto, scrivete Covid. Uh, I cinesi hanno cambiato sette volte i parametri per valutare se un decesso potesse essere imputabile al Covid oppure no. Uh, I tedeschi uh, con il Robert Koch uh, Institute hanno invece fornito un documento estremamente dettagliato nel quale spiegavano esattamente quali erano i parametri che venivano utilizzati. Il stesso discorso diverso vale per la Francia. Quindi uh, c'è stato proprio un primo problema di mancata omogeneizzazione dei dati. Inoltre, eh, le curve sono state utilizzate per attribuire loro una attitudine predittiva che non avevano. In altri termini, quando si vedeva, eh, sui giornali o quello che sia, eh, questo grafico con delle crescite eh, vertiginose, si lasciava intendere, più o meno in, in buona fede, che quella fosse la tendenza. In realtà non è vero perché eh, quei dati potevano nella migliore delle ipotesi eh, fotografare i singoli istanti e quindi probabilmente non aveva nemmeno senso rappresentarli nella forma di curve, perché quando vediamo una curva tendiamo a eh, pensare che appunto questa curva descriva una tendenza, non è così. Uh, se poi consideriamo che uh, i dati sono stati forniti uh, senza una standardizzazione sul numero di tamponi, sul tipo di tamponi, sulla marca di tamponi ai fini de, eh, per quanto riguarda i, i potenziali le percentuali di falsi positivi insomma è un discorso quello dei dati sulla base del quale eh, non abbiamo almeno nella fase acuta della, della pandemia avuto uh, delle informazioni realmente valutabili da questo punto di vista in puro conflitto di interessi eh, suggerisco la lettura di, una, di un bel libro che risale agli anni, alla fine degli anni 50, ma è ancora attualissimo, che si chiama How to Lie with Statistics. Eh, eh, dico in conflitto di interessi perché eh, sono l'editore dell'edizione italiana, che si chiama Mentire con, con le statistiche, e che in modo semplice, ripeto in modo semplice, l'autore era un giornalista, non era un matematico o uno statistico, spiega esattamente... Eh, quali sono le fallace eh, e gli errori nei quali si può incorrere lavorando con i dati? Bene, se uno avesse letto uh, How to Lie with Statistics, avrebbe capito immediatamente che cosa stava succedendo con i dati del Covid. Quindi il tema, di aggiungo anche un'altra cosa, eh, basarsi sui dati di un singolo studio è dal punto di vista scientifico privo di senso. Perché il risultato di uno studio, posto che sia soggetto a peer review, cioè a controllo eh, di rigore da parte di dei, dei, dei comitati di revisione delle, delle riviste scientifiche, ha comunque bisogno di essere validato. Quindi quando sento, quando leggo il titolo di giornale che dice uno studio afferma che il caffè fa ricrescere i capelli e ho cominciato a berne quantità eh, industriali, eh, dovrei in realtà chiedermi ma quanti altri studi hanno validato questa affermazione non posso dire siccome eh, lo studio di una oscura università ha stabilito che se bevo caffè mi ricrescono i, i capelli allora intanto bevo il caffè e poi vediamo se mi ricrescono i capelli non funziona così quindi c'è stato veramente un effetto sinergico e negativo fra uh, la necessità di avere dati per assumere decisioni, l'incapacità di capire quali fossero uh, i dati realmente rilevanti e quindi come conseguenza, come risultante perversa direi, l'assunzione di scelte su numeri che eh, potevano essere anche presi col bussolotto della Lotteria Italia e eh, probabilmente avrebbero dato delle, eh, dei risultati quanto meno comparabile, un po' come l'orologio fermo che almeno due volte al giorno segna mm. l'ora eh, esatta. Bene, ecco. Salvanelli. Sì, io ho, ho ascoltato, mi perdoni dottor Camarata, mi sono segnato appunto delle, uh, delle osservazioni che eh, trovo veramente molto interessanti fatte emergere ad, dal dottor Monti. Uh, partirei in ordine sparso, diciamo l'ultima... L'ultima riflessione che ha svolto, insomma, che ha fatto il dottor Monti rispetto alle uh, statistiche, no? quindi è come queste poi effettivamente possano, uh, possano spesso non trovare un'aderenza alla realtà e soprattutto magari essere utilizzate in maniera fallace o forviante, deliberatamente, proprio con l'obiettivo anche un po' di cambiare la prospettiva rispetto ad un determinato fenomeno. Ad esempio, uh, e questo è un, un aspetto uh, che mi piaceva portare all'interno della discussione, è proprio... Uh, quasi rispetto al tema sicurezza, io ho percepito all'intera, durante la fase Covid, una grande ammissione, non dico di colpa, ma di quasi di insufficienza da parte del dell'organo uh, Stato. Nel senso che eh, stavo leggendo proprio oggi, tra l'altro, uno degli ultimi report che è stato pubblicato dal Ministero dell'Interno rispetto all'evoluzione anche di alcuni fenomeni di illecito durante la fase pandemica e immediatamente post-pandemica e al modo in cui il Ministero stesso e quindi direttamente lo Stato e il Governo ha interagito con la gestione e l'interazione con questi fenomeni, che secondo me è, ripeto, una grande ammissione di colpa, perché... Uh, diciamo proprio nella fase immediatamente successiva al primo rush della pandemia quindi stiamo parlando di giugno 2020 Francesco Messina che è il, il direttore il responsabile della direzione centrale anticrime del Ministero dell'Interno ha fatto quasi una missione di colpa no? ha detto mando una lettera a tutti i questori d'Italia addirittura uh, chiedendo specificatamente date le numerose nuove criticità che stanno emergendo a livello anche subterritoriale nel nostro paese e non solo di assumere un controllo sempre maggiore nella gestione del territorio e nella relazione con quelli che sono gli stakeholder che poi vivono il territorio, le associazioni di categoria, le associazioni di quartiere, le fondazioni, i gruppi di vicinato, insomma tutti i principali attori che poi compongono e fanno parte del territorio. Perché questo? Per una fotografia reale, realistica, anche dello stato dell'arte rispetto a certi fenomeni. Che cosa vuol dire? Chi meglio delle associazioni di quartiere, chi meglio degli stakeholder nel territorio può diventare un'antenna capace di carpire dati e informazioni reali su dei fenomeni che spesso passano sotto traccia. Riformulo l'espressione. Tenete presente che in Italia, quindi, rientriamo nel mondo delle statistics, no? quindi del, di come poi i dati spesso non corrispondano ad una fotografia reale del, di quello che succede, come è successo per il Covid, sono d'accordissimo con il dottor Monti. Tenete presente che per alcune categorie di illecito in Italia i tassi di denuncia sono inferiori all'8% e per alcune categorie di illecito scendono addirittura sotto il 3%. Quando entriamo in categorie come reati medio-piccoli, tentativi di illecito, piccoli reati contro il patrimonio, piccoli reati economici, il tasso di denuncia è pressoché inesistente. Eppure molto spesso in qualche modo i numeri realmente Realmente, insomma i numeri che arrivano alla ribalta e che entrano nella grande ampolla delle national statistics vengono portati spesso come baluardo esempio maximum di come in realtà poi eh, diciamo le autorità per la pubblica sicurezza siano state in grado di gestire efficacemente determinati fenomeni di, micro, di criminalità e di degrado urbano quindi vengono utilizzati ancora una volta come per il covid numeri in maniera assolutamente fallace e spesso non aderenti alla realtà. Vi porto questo esempio perché secondo me è eclatante, su un fenomeno di illecito che sicuramente non è tra i più rilevanti del mondo, ma che è esemplificativo, i furti di biciclette nel comune di Milano. Mi è capitato l'anno scorso di realizzare un progetto con l'assessorato competente di interloquire, quindi con l'unità specifica della, della Polizia Locale di Milano che raccoglie denunce e informazioni sui furti di biciclette, è un'unità specifica. Tenete presente che i dati in possesso di questa unità specifica per tre anni di tempo, quindi dal 2016 al 2019, corrispondevano a circa 679 denunce. Noi appoggiandoci alle associazioni di categoria, alle associazioni di quartiere, quindi creando una rete con tutti quegli stakeholder nel territorio, accedendo ai dati reali che loro hanno censito nel tempo, grazie alla loro presenza sul territorio, siamo riusciti a, a raccogliere, a mappare, ad analizzare a livello microurbano più di 36.000 furti di biciclette. Questo che cosa vuol dire? Vuol dire che, come per il covid e l'analisi che ha fatto il dottor Monti all'interno del suo libro secondo me è, è giustissima condivido pienamente ed è, ed, è, ed è anche geniale per certi versi perché veramente apre una fotografia molto importante sull'utilizzo anche dei dati non è una, diciamo, un, un qualcosa che è riscontrabile solo all'interno del Covid è proprio una forma mentis cioè è un approccio gestionale rispetto a determinati fenomeni che spesso sono fuori controllo specialmente quando sono fuori controllo, che diventa un'arma a doppio taglio, perché il lato pro-governo, comunque pro-istituzioni, chiaramente è funzionale alla gestione di una politica interna autovalorizzante, no? quindi di fronte anche all'opinione pubblica poter poi dire che ah, dei numeri dimostrano che effettivamente le cose stanno funzionando. Ma dall'altro lato, nel momento in cui si apre una grande parentesi sui numeri reali o su un qualcosa che poggi su un'evidenza empirica perché poi deve poggiare su un'evidenza empirica lì si apre un altro mondo che, che secondo me è importante quindi io mi ricollego all'ultima diciamo ad un'osservazione che ha fatto il dottor Monti e poi è una domanda provocatoria cioè ci fidiamo dello Stato? Ci fidiamo di chi ci rappresenta delle istituzioni? Ora io direi sì e no se guardo i numeri la mia risposta è no nel senso che per quanto riguarda il mio settore, eh, quindi io parlo sempre del tema devianza, insicurezza a livello sociale, i numeri dicono che le persone non si fidano delle autorità per la pubblica sicurezza, quindi dello Stato. Perché se il tasso di denuncia medio è inferiore al 40%, che cosa vuol dire la non denuncia? Vuol dire che io non denuncio perché mi rendo conto che chi dovrebbe garantire o un recupero dei miei beni o una tutela della mia sicurezza non è in grado di farlo. Quindi perché devo denunciarlo? visto che tanto la macchina non me la ritrovano o la casa non me la proteggono o non mi sento sicuro quindi non denuncio, quindi la domanda è ci fidiamo dello Stato per quanto mi riguarda tema sicurezza la risposta è no, diciamo abbastanza evidente statisticamente parlando questa cosa però ho apprezzato moltissimo e quindi poi vado in chiusura e ridò di nuovo la parola al dottor Monti ho apprezzato moltissimo come in realtà e questo diciamo si ricollega anche un po' a al, al capitolo 4 del libro che eh, su, sul, sul tema dell'iperconnessione, dell dell'accesso a big data, grandi fonti di informazioni che poi eh, diciamo da un lato determinano una compressione della libertà anche del singolo individuo, ma allo stesso tempo se utilizzati con criterio e soprattutto all'interno di una cornice etica, ora stiamo sforando nell'utopia nel, nel, nell idealizzata, però se fossero utilizzati in maniera etica funzionale, pro comunitaria sicuramente potrebbero creare delle grandi opportunità e la riprova è la grande ammissione di umiltà che io ho percepito nel leggere la lettera del, del, del, del dottor Messina il direttore della direzione centrale anticlinica del ministero dell'interno che ha proprio tirato indietro le mani dicendo questure, gestite voi il controllo del territorio perché voi avete il rapporto con le persone con gli stakeholder, con le associazioni e siete gli unici in grado di poter in maniera comunque diciamo politicamente corretta a raccogliere informazioni per creare un substrato più sicuro ed efficace nella cogestione anche della sicurezza e degli spazi sociali nei quali poi noi viviamo. Ecco, spero di, di essere stato un po' attinente a quello che eh, insomma il dottor Monti ha riportato precedentemente e, e niente, quindi io ripasserei di nuovo la, la parola a lei dottor Camarata che sta un po' giostrando tutti i vari interventi e quindi... <ride> no io sono rimasto così mi ha colpito eh, una delle nelle sue ultime parole politicamente corretto perché il politicamente corretto è una delle cause dei maggiori disastri, secondo me, che noi subiamo sui vari fronti, anche su questi. Ma probabilmente il professor Monti è anche su questo uh, qualcosa da dire. Sì, volevo ricollegarmi al tema del, uh, del uh, ruolo delle forze di pubblica sicurezza durante il, uh, il covid se prima ho parlato di uh, fallimento strutturale del, uh, del diritto come strumento di, di regolazione dei rapporti sociali, un dato che non è stata, un, una considerazione che non ho trovato molto uh, sviluppata in questo anno e mezzo, è stata la straordinaria prova di democrazia uh, fornita dalle forze di polizia. Uh, e lo dico in termini fattuali perché, perché nonostante il fatto che la cornice giuridica sulla quale sono state poi assunte determinate decisioni fosse eufemisticamente definibile discutibile. Nonostante i poteri di pubblica sicurezza del mai abrogato Tulps e del testo unico delle leggi sanitarie avrebbero consentito azioni molto eh, come dire muscolari, mettiamola così, se escludiamo qualche eccezione che pure inevitabilmente c'è stata, le forze di polizia hanno uh, dimostrato una uh, resilienza democratica tale per la quale non c'è uh, stato nessun cedimento strutturale verso tendenze uh, autoritarie. Vi ricordo che uh, Aldo Moro è morto non tantissimi anni fa, eh, e i, i vari gol, gol, golpe reali o presupposti dei quali la storia italiana recente eh, ha eh, dovuto tenere traccia non sono del 1800 quindi mh, il, eh, come dire, eh, la cornice eh, di, di democrazia mh, ha tenuto e ha tenuto direi sostanzialmente bene dov'è che c'è stato il problema? in una scelta ancora una volta confusa da parte delle istituzioni che è stata quella di non chiarire, se eh, sarà anche una tecnicalità, ma il, il perché ne parlo sarà chiaro in un attimo: di non chiarire qual è il tipo di sanzione che doveva essere prevista per le violazioni delle norme anticovid. Perché se io prevedo una, come poi in effetti alla fine è stato, una sanzione, una semplice sanzione amministrativa, stiamo parlando di una cosa che non consente l'arresto, non consente all'operatore di polizia. Di, eh, di andare oltre l'identificazione e la consegna del verbale di violazione non si può nemmeno ordinare di andare di tornare in casa o di rimanere eh, o di rimanere confinati perché la sanzione amministrativa non serve per quel tipo di cose con la sanzione amministrativa non si può entrare in un domicilio privato perché questo tipo di, di, di azioni sono riservate a dei casi coperti da riserva di legge allora è paradigmatica la scena che sicuramente ricorderete di un elicottero di una forza di polizia che su una spiaggia siciliana genera un turbine di, di sabbia per allontanare un bagnante che da solo eh, aveva violato eh, l'obbligo di, di quarantena. Bene, Quell'atto era un atto che non poteva essere compiuto se l'obiettivo era applicare una sanzione amministrativa. Poi possiamo anche discutere del fatto che in assoluto non si potesse o non si potesse fare, ma non è questo il punto. Il punto è che è stato adottato un comportamento coercitivo incompatibile con la sanzione che eh, si era previsto che venisse applica applicata. Ripeto, al netto di eh, alcuni scivoloni più o meno eh, rovinosi, il sistema sicurezza, il sistema pubblica sicurezza, ha tenuto, e questo è Uh, secondo me un dato che uh, andrebbe non solo tenuto a mente ma anche adeguatamente valorizzato e studiato per capire uh, uh, quanto è realmente incrementato il livello di, uh, di cultura democratica uh, nell'ambito delle forze di polizia chiudo con, invece con una considerazione sul discorso dei dati perché ancora una volta lo studio del, dell'esperienza inglese cosa che abbiamo fatto nel, uh, nel libro ha dimostrato il fatto ha dimostrato il reale interesse sui eh, sui dati da parte delle Big Tech, che non è quello di profilare, che non è quello della privacy, che non è relativo a discorsi che oramai sono vecchi e stantii, perché eh, i problemi oramai sono andati già da tempo verso un'altra direzione, a cosa mi riferisco? La, uh, la finta intelligenza artificiale, uh, l'ignorante machine learning, comunque la possibilità di migliorare o di incrementare i livelli decisionali, uh, i livelli di autonomia operativa di un, di un software, hanno bisogno di una enorme quantità di dati. Questo è il senso dei, uh, dei big data. E big data servono per poter addestrare o per far funzionare meglio, preferisco dire, perché voglio evitare di umanizzare o di antropomorfizzare le tecnologie, servono per far funzionare meglio determinate tecnologie che quei dati clinici siano di Andrea Monti di, di Giacomo Salvanelli o di Maglio Cammarata, alla fine all'algoritmo non frega assolutamente niente tant'è che eh, non a caso eh, aziende come Palantir, chi è del settore sa di quale azienda che cosa fa questo tipo di, di azienda eh, e la stessa Microsoft eh, Google hanno partecipato in pool uh, o comunque a parti importanti di un sistema di informatizzazione estremamente spinto, finanziato dal governo inglese, che avrebbe dovuto aiutare anche ad assumere decisioni. E nei contratti di servizio, nelle parti che è stato possibile leggere pubblicamente grazie a una, uh, ad un'associazione Uh, di, di, di attivisti che è riuscita ad ottenere grazie al Freedom of Information Act i test di questi contratti uh, nei contratti c'è scritto chiaramente che queste aziende, i dati, non se li vogliono tenere e a quel punto la domanda sorge spontanea come direbbe un Lubrano, uh, Antonio Lubrano d'epoca la domanda sorge spontanea se è vero quello che ci raccontano da 30 anni, oddio, oddio, dobbiamo profilare, dobbiamo arrivare alla, a sapere a che ora si sveglia Andrea Monti, che, che, che tipo di caffè prende, in modo da potergli far ricrescere i capelli e convincerlo a votare eh, per un torrefattore eh, italiano piuttosto che brasiliano. Se ci continuano a dire queste cose, però poi i fatti vanno verso l'utilizzo di dati non personali per creare dei livelli decisionali, eh, per incrementare i livelli di autonomia decisionale, vuol dire che stiamo, come nella famosa barzelletta, cercando il portafogli sotto il lampione perché lì c'è luce, anche se l'abbiamo perso dall'altro lato della strada dove la luce non c'è. Eh, in termini pratici, e chiudo, eh, lascio la parola a Mario, il tema rilevante è questo quanto più l'automazione dei processi dec decisionali, la finta automazione viene lasciata ad una, ad una piattaforma informatica tanto più l'operatore che poi dovrà avere il controllo sulla decisione finale potrà difendersi dicendo eh, ma io non, non è colpa mia, io ho eseguito un ordine e non c'è bisogno che vi ricordi chi e quando ha utilizzato questa difesa Norimberga Processi contro i eh, nazisti. Mario, prego, se vuoi. Ecco. Eh, cioè, avevi cominciato a darci delle speranze eh, poco par fa parlando appunto di come il sistema democratico e il sistema della pubblica sicurezza ha retto, ha retto in Italia durante la pandemia. E sta continuando a reggere. La chiusura sui nazisti eh, mi mette un po' inquieto, ma a parte questo, il, il problema della raccolta dei dati e dei big data, di tanti dati, eh, è quello che dici tu, è anche quello che dici tu. Io ritengo che ci siano due filoni diversi, con finalità diverse nella raccolta dei dati. Uno è quella di aiutare i... Non mi piace la parola decisori, per rende l'idea a prendere le decisioni, che può arrivare al punto che le decisioni le prende il computer. E l'altra, che non mi sembra fino a questo momento, ma non faccio previsioni per il prossimo futuro, perché forse qualcosa sta cambiando, è invece la raccolta di dati, l'elaborazione dei dati con la, tra virgolette, intelligenza artificiale, al fine del controllo delle persone, e dei comportamenti delle persone. Comunque in tutto questo credo che abbiamo raggiunto o forse superato il tempo che ci era assegnato, chiedo, chiedo conferma alla dottoressa Piccolo e eh, credo... eccola. No, se, se volete potete continuare, continuare un altro quarto, quarto d'ora, altrimenti chiudiamo. chiudiamo vogliamo continuare anche un quarto d'ora per me va magari, benissimo eh, diciamo che eh, molto del libro è stato detto eh, a questo punto magari se ci sono delle domande o addirittura degli interventi da parte dei, dei partecipanti potrebbe valere la pena di dare eh, la parola a loro insomma di provocazioni ne abbiamo fatte abbastanza sì. quindi... uh, ne abbiamo fatte. sì ma non eh, vedo sì. non so se forse un, è un mio difetto di, di, di, di informatico non, non mi sembra di vedere richieste di intervento sì che no, ne abbiamo detto no. di cose eh, abbiamo, visto, abbiamo segnalato non ce ne sono altre al momento però adesso magari chiamandole arrivano eh, siamo qui abbiamo ancora ci dice Vicolo, un quarto d'ora per, per rispondere o per approfondire alcuni argomenti, e quindi, e quindi possiamo, possiamo anche il andare avanti. È, anche il dissenso è benvenuto. Vabbè, eh, ah il... certo, se no ci annoiamo. quello è il dibattito. No, io invece mh, stavo pensando dietro le quinte perché è stato sfiorato, ma non preso di petto. Uh, quando si è parlato della questione della um, libertà individuali che contrastano, uh, che non necessariamente contrastano, ma sono stati presentati come tali con l'interesse collettivo, la questione per esempio si è posta anche con il vaccino, molto spesso ci si aggancia a questa questione. Si parla da un lato di dittatura sanitaria, dall'altro di obbligo vaccinale, dall'altro ancora Uh, di, di io ho libertà di non vaccinarmi e addirittura il vaccino è nocivo quindi ci sono diverse gradazioni della cosa in questo caso anche qui si può parlare di una mancanza di strategie da parte dello Stato che in certi momenti fa quasi la paternale quindi va in modalità Stato paternalistico e in altri casi dice no mi fido di voi eh, la vostra libertà il pensiero critico di cui si parlava prima, esercitate, lo fate, agite secondo coscienza, eccetera. Ma allora, eh, anche qui eh, c'è un problema fra eh, realtà e rappresentazione, mettiamola così. Perché se da un lato la narrativa è stata appunto quella di uno stato paternalistico, non vogliamo imporre, se però poi andate a vedere in concreto l'impostazione, per esempio, del consenso informato, per la vaccinazione è l'ennesima declinazione del non abbiamo tempo per seguire le regole eh, vaccinatevi e eh, fate poche storie perché, perché se uno volesse eh, essere formale allora dovrebbe rilevare per esempio che a valle del questionario con il medico eh, che valuta il risultato del questionario dovrebbe esserci un colloquio eh, consistente, questo colloquio dovrebbe essere, dovrebbe essere documentato per poter consentire a posteriori, in caso di reazioni avverse o di qualsiasi altro tipo di problema, eh, per consentire appunto di capire che cosa, eh, cosa, stesse, cosa fosse successo o dove si fosse eh, bloccata la macchina. Invece il consenso informato è considerato una specie di semplicemente adempimento burocratico della serie venite qui con, le, eh, con i fogli già firmati, eh, con dei fogli nei quali si dichiara che ho capito tutto che mi è stato spiegato tutto e le, le due cose sono in contraddizione perché io faccio l'avvocato e non il medico e quindi che cosa posso chiedere? Per quanto ne so potrei chiedere che eh, pot potrei domandare se essendo sagittario o ascendente toro mi conviene fare Pfizer piuttosto che Moderna non ho una capacità per fare domande di, di questo genere e quindi il, eh, il modo di strutturare il consenso informato è molto più simile a quello di un, uh, di un esercizio di medicina difensiva o di, o di burocrazia difensiva, piuttosto che ad un, uh, ad un reale uh, avvicinamento dello Stato nei confronti del cittadino e da cittadino mi sarei aspettato che, mi dicesse, che lo Stato mi dicesse guardi, siamo in una condizione di emergenza, non abbiamo tempo e modo di fare tutto, gli accertamenti che sarebbe necessario o possibile fare, posto che sia possibile farli. Le chiediamo un gesto di responsabilità sociale e le promettiamo che non la lasceremo da solo. Allora, questo è un approccio che nel vettore eh, informazione ha direzione verso dallo Stato verso il cittadino. Ma nel momento in cui da un lato la, eh, la comunicazione istituzionale va verso una direzione appunto paternalistica, eh, eh, squilli di tromba, la campagna vaccinale e via discorrendo e poi uno va a guardare in concreto quello che succede, sembra quasi di vivere in due, eh, in due universi diversi, perché diciamo come da un lato mi dicono che mi vogliono bene dall'altro lato mi stanno facendo firmare un qualcosa che dal punto di vista delle del riparto di responsabilità forse qualche problemino pure ce l'ha, ovviamente questo non ha impedito alle persone di, eh, di, eh, di vaccinarsi ci mancherebbe altro però se uno deve guardare alla relazione alla impostazione del rapporto fra cittadino e stato o fra stato e cittadino, beh eh, questa cosa è l'ulteriore dimostrazione del scriviamo le regole in modo talmente confuso e inapplicabile che quando ne abbiamo bisogno facciamo prima a non applicarle. Soprattutto, è... eh, soprattutto direi, come, se, come da, da secoli ormai basta pensare al linguaggio dei medici, si scrive in un linguaggio volutamente oscuro, il medici e le gulei, direi, sono i eh, governanti, non le gulei. I dice e i governanti sono sullo stesso piano, eh, sotto, sotto questo punto di vista, proprio per tenere il cittadino il più possibile all'oscuro. Perché poi cosa succede, cosa succede in tutto questo? Quello che abbiamo visto in questi mesi è che i cittadini non capiscono, in molti casi, non sanno. E quindi dicono, alcuni dicono di sì, pochi dicono di no e, e si va avanti nel migliore dei modi. Comunque la mia esperienza diretta invece per quanto riguarda l'informativa eh, pre-vaccino, io alla prima vaccinazione avevo dato indicazione di una peraltro modesta patologia, ma ero stato molto preciso, sono sempre molto pignolo, ho scoperto poi che il modulo era stato digitalizzato, la notizia eh, compariva sullo schermo e il medico con cui ho parlato mi ha anche chiesto, mi ha fatto una domanda relativa a, a quel problemino e questo in qualche modo contraddice, eh, probabilmente è un problema statistico, ci sono alcuni medici che coscienziosamente lo fanno e altri no. Uh, la cosa sarebbe stata risolta con una procedura che lo prevedesse esplicitamente compresa appunto la documentazione del, del colloquio con il paziente ma è nei fatti che questo non, non accade, ma il punto non è fare il processo, la campagna vaccinale questo è del tutto irrilevante uh, il tema è di tipo più generale e che uh, se, se vogliamo uh, chiude da dove, siamo, da dove siamo partiti e cioè de, dal, dalla, dalla necessità di capire che le regole aiutano, devono aiutare, e questo forse è il messaggio eh, principale del libro, che ha un capitolo in modo, in modo particolare dedicato al concetto di rule of law, quindi di sovranità della legge, che per la cronaca non se la sono inventata gli inglesi, ma eh, è una creazione un parto di Cicerone, e, eh, dicevo, eh, la cosa fondamentale è che dobbiamo, capire che le regole ci servono per migliorarci la vita, non per rovinarcela. E il modo di scriverle e soprattutto di pensarle eh, fa veramente la differenza. Lo abbiamo visto drammaticamente in questo, in questo anni, anno e mezzo. Consentitemi di essere pessimista per il futuro. Come prima volevi chiuderci con una nota di ottimismo. non ti per... Hai detto consentitemi di essere pessimista. Beh, io non ti consento di essere pessimista. In realtà sono abbastanza pessimista anche io, ma direi che la realtà che stiamo osservando ci rende abbastanza difficile essere ottimisti, almeno su questi punti, almeno su questi punti, anche se probabilmente la pandemia ha diffuso uno stato di maggiore consapevolezza del nostro ruolo di cittadini. Questo probabilmente sta avvenendo e non è una cosa trascurabile, questa è una, una nota di ottimismo. Vedo che non ci sono richieste di intervento ancora. Beh, a questo punto possiamo... Eh... No. Salutarci. No. E possiamo sottolineare soprattutto... che siete stati esaustivi su tutta la linea, non ci sono dubbi. Grazie, eh, grazie all'avvocato Monte, grazie al dottor Salvanelli, grazie, grazie soprattutto a, a chi ci ha dato la possibilità e la base tecnica per fare. Mm per fare questa veramente interessante, io ne ho viste parecchie di cose online in questo periodo come tutti ma mi pare che questa abbia funzionato, abbia funzionato bene e quindi grazie a Irene Piccolo e alla sua organizzazione grazie a Giacomo Salvanelli a voi, grazie mille a eh, Tremonti, poi dai, tanto inutile che ci ringraziamo perché ci risentiamo, ci risentiamo spesso, diciamo così e grazie buonasera. a tutti quelli che ci hanno seguito, buonasera Stanno arrivando i saluti, vedete? Eccoli là. Grazie.